Buongiorno da Ortona, oggi 7 gennaio 2021, primo giorno Italia in giallo e ho deciso di farmi una passeggiata a Ortona, ho appena fatto una ricca colazione e adesso passeggiata sul bel vedere qui sulla panoramica di Ortona vista mare